Amici, salve a tutti, spero tutto bene. Oggi assieme dobbiamo fare proprio, visto che è estate, non abbiamo, abbiamo la necessità di rinfrescarci, la necessità di mangiare qualcosa di buono, la necessità di fare qualcosa di veloce perché figurati col caldo, stai qui e cucina, ma a te pare. Facciamo un frozen yogurt, il tanto desiderato frozen yogurt lo facciamo in casa e lo facciamo con ben due gusti, uno alla pesca, uno ai frutti di bosco, ma vi dico già che volendo si può fare con tutta la frutta che preferite. La preparazione è molto semplice e adesso ve la spiego ovviamente eh, mentre passano le clip. Dovete prendere dello yogurt intero, io ho scelto il classico yogurt bianco naturale. Lo dovete mettere nelle vaschette del, del ghiaccio, lo congelate, proprio questa ricetta è anche senza cottura, perfetto! Mettete lo yogurt in congelatore e lo fate ben ben solidificare Nel frattempo prendiamo la frutta Io ho scelto, scusatemi, non solo pesche Ho scelto pesche albicocche Per fare il gusto un pochino tipo aranciato Che ricorda, cioè che è molto estivo E invece un gusto forse un pochino più tipo alpino Perché da, dalle mie parti i frutti di bosco in questo periodo sono di stagione E anche con questi facciamo un gusto straordinario Prendiamo la frutta, la tagliamo a pezzi Io ho scelto solo per questioni estetiche Di togliere la buccia alle pesche Perché almeno così abbiamo un colore più aranciato e meno rossiccio ok perché altrimenti la pesca potrebbe ecco, interferire da quel punto di vista e distribuiamo i pezzi di frutta su un piatto con carta forno e ovviamente li mettiamo in congelatore stessa cosa lo facciamo con i frutti di bosco ragazzi dobbiamo aspettare 4 5 ore per poi fare un ultimo passaggio e il nostro frozen yogurt è pronto quindi prendiamo lo yogurt congelato i frutti congelati magari prima facciamo quello frutti di bosco, quindi yogurt frutti di bosco, un goccino di acqua e un po di zucchero a velo se vi piace piuttosto che sciroppo d'agave piuttosto che miele frulliamo il tutto e otterremo questa consistenza abbastanza cremosa e quasi spatolabile il trasferiamo per dare proprio quel senso da frozen yogurt in una sacca a poche con beccuccia stella e lo mettiamo nei bicchieri decoriamo ovviamente con un pochino di frutta fresca per bilanciare perché i frutti di bosco sono già abbastanza acidi quindi io ho preferito mettere l'acqua però nel caso dell'albicocca e della pesca per riequilibrare magari un pochino di sapore io ho preferito aggiungere un pochino di succo di limone Vedrete che ci starà molto bene Anche qua tutta la velo frullata E appunto si mette nella sacca à poche E si, si, si guarnisce con frutta fresca Questa era la ricetta difficilissima Spero un sacco che vi gusti Ma sono certo di sì E soprattutto sarà molto piacevole eh, A fine pasto soprattutto a merenda Degustare questa ehm, goduria Che contrasta molto bene il caldo di questi giorni Se provate a fare questa ricetta Magari taggatemi e sappiate che su Instagram Trovate anche altri Altre idee, idee uzze super veloci che magari qua su YouTube non trovate. Avrei un'ultima richiesta, giuro che è l'ultima. Se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale e invece sul blog troverete la ricetta scritta e anche altre ricette che ho fatto fino ad adesso. E noi come al solito ci vediamo nel prossimo video. Ciao a tutti raga!